Voteremo contrario presidente perché anche insomma, abbiamo sentito la, le parole anche del, del collega De Priamo però faccio notare che dal 2003 ad oggi questa la formulazione dell'articolo 39 di fatto eh, è rimasta sulla parte diciamo all'epoca era appunto l'articolo 20 è rimasta pressoché uguale quindi allora mi chiedo ad oggi non mi pare ci siano stati problemi dal 2003 ad oggi, tutti i consiglieri, insomma, eh, per carità, magari qualche problema può esserci stato, insomma, però non mi pare che dal 2003 ad oggi sia stata modificata questa norma, tutti i consiglieri continuano e, e anche quando governavate voi, collega quindi mi chiedo perché non l'hai fatto prima se effettivamente questa norma era della eh, Germania eccetera eccetera quindi potete farla a suo tempo non l'avete fatto quindi di fatto noi andiamo a confermare un articolato che ha una sua declinazione come quella del 2003. Quando governavate voi, quando ha governato anche il, cioè, insomma, la sinistra, quindi quando hanno governato le altre forze politiche, questa norma non è mai stata toccata e lo spirito quindi di questa norma insomma, è lo stesso. Quindi, Presidente, noi voteremo contrari perché l'attuale formulazione mi pare che sia aderente alla storia degli ultimi 15-16 anni di questa città. Grazie.